Uomini e donne gossip, Anna e Giorgio hanno mentito? La dama confessa. Le ultime puntate andate in onda del trono over di Uomini e Donne sono state caratterizzate dalla polemica che ha visto protagonista la coppia formata da Giorgio Manetti e Anna Tedesco, visti i dubbi sollevati dal Cavaliere Angelo Circa un presunto innamoramento della dama nei confronti di Giorgio. Quest'ultima è rimasta molto delusa dal fatto che il fascinoso cavaliere Fiorentino, che reputava un amico sincero, non l'ha difesa in studio confermando che tra loro c'è sempre stata solo amicizia e che lei non è mai stata attratta o innamorata di lui. E dopo quando è successo, l'amicizia dei due è finita ma la dama è ritornata a parlare della vicenda svelando tutta la verità su Giorgio tramite Facebook. Ecco le sue parole. Anna Tedesco accusa Giorgio Manetti. Se infatti Giorgio Manetti ha cercato di scaricare tutte le colpe su Anna, accusandola di non essere una vera amica, la dama di Gubbio ha respinto le accuse al mittente, dichiarandosi schifata e delusa dal comportamento definito indegno del cavaliere. E dopo aver detto queste cose in studio, le ha anche ribadite su social, confortata dall'approvazione di migliaia di fan. Io ho sempre dato una considerazione troppo elevata all'amicizia esordito sulla sua pagina Facebook la biondissima dama di Gubbio che è in trasmissione da qualche anno. Ho sempre pensato che abita nel cuore e si nutre di sincerità, comprensione e perdono. Ho sempre creduto che alcune parole non dovrebbero mai uscire di bocca nemmeno nel momento più rabbioso della nostra anima. Le parole al vetriolo della bionda dama. Ma se escono dalla bocca, forse, sono proporzionali al sentimento che compone quel rapporto continuo a Anna?. Che poi conclude, se continuano a uscire e non ci può essere perdono, allora forse, non è mai stata amicizia. Buon oggi amici veri e sinceri. Insomma, un post che contiene una serie di frecciatine niente male all'indirizzo del cavaliere Giorgio Manetti, ormai suo ex amico. Si tratta anche di accuse piuttosto pesanti, perché Anna Tedesco sostanzialmente sui social replica quello che ha dichiarato in studio, ovvero che non si fida più di Giorgio ed è rimasta delusa dal modo che l'uomo ha di vivere l'amicizia, in maniera sostanzialmente egoista, visto che non l'ha mai difesa, neanche quando avrebbe dovuto farlo dicendo la verità sul loro rapporto. E chissà come avrà preso Giorgio questa parola.